In una delle zone più esclusive di Roma, il quartiere Eur, abbiamo ristrutturato un elegante appartamento. La nostra sfida era riorganizzare e valorizzare gli spazi. Tonalità morbide e sobrie, colori tenui, modernità geometrica e senza eccessi. Il design è compatto ed essenziale, dal carismatico divano Frau con le sue inconfondibili finiture al tavolo in vetro e acciaio Reflex. A delimitare la cucina una vetrata su misura, il parquet color miele lascia spazio a un grass porcellanato in sintonia con i toni scelti per le pareti e per i mobili. L'illuminazione è sinuosa e intrigante, grazie a un impianto differenziato che combina gole luminose a effetti più potenti. Il nostro architetto, con stile e creatività, ha saputo reinventare ogni ambiente. Nei due bagni la materia si esprime al massimo, grazie alle preziose cementine motina. Abbiamo esaudito ogni desiderio, anche quello della piccola di casa. In cameretta, domina il rosa in tutte le sue sfumature. L'atmosfera è femminile e romantica, perfetta per una principessa. Eleganza e funzionalità anche in camera da letto, dove i nostri falegnami hanno realizzato un armadio su progetto dell'architetto. Ogni stanza che abbiamo progettato accoglie con una delicata leggerezza. E come un foglio bianco, prenderà colore giorno dopo giorno perché il cuore di una casa è chi la abita